Buongiorno, eh, benvenuti bentornati a Casa La Terza. Oggi abbiamo organizzato due dirette, forse alcuni di voi hanno seguito fino a pochi minuti fa eh, l'editore che ha dialogato con eh, Stefano Vella e quindi ha affrontato la questione dell'emergenza che stiamo vivendo da un punto di vista più direttamente scientifico, medico e sanitario. Eh, tra pochi minuti invece parleremo eh, sempre di alcuni aspetti legati all'emergenza sanitaria, eh, ma su un piano più eh, storico e di racconto. Io sono, scusate, sto invitando in diretta il nostro ospite, io mi chiamo Via di Trapani, sono un editor della casa editrice, siamo in diretta dalla sede romana, dei nostri uffici quella che noi dipendenti chiamiamo affettuosamente il villino e qui dal villino ho eh, chiamato poco fa a unirsi a noi Alessandro Marzomagno l'ospite di oggi che ci risponderà da eh, Milano vediamo se eccolo qui richieste Alessandro si unisce a noi Alessandro Marzomagno. Nel frattempo ve lo, ve lo presento. Eh, ha una formazione storica. Ecco, buongiorno, ciao Alessandro. Buongiorno, buongiorno, mi vedete? Mi vediamo, ti sentiamo. Chiedo conferma Bene. agli amici che ci seguono. Eh, questo è tutto un lavoro cooperativo. E, mh, ti stavo presentando e quindi Bene. lo faccio eh, in tua presenza, così mi correggerai se, se dimenticherò qualcosa. Stavo dicendo che hai una formazione storica, eh, sei giornalista, hai lavorato per molti anni come inviato, soprattutto al diario della settimana, e da diverso tempo svolgi un'attività di divulgazione, soprattutto storica, sia in televisione, sia attraverso la pubblicazione di libri, molti dei quali di grande successo, e alcuni dei quali dedicati alla tua città natale, che è Venezia. Eh, Mi di... sembra che sia una persona importante, ho Va bene la presentazione? Eh? Confezionato sì. bene. Eh, L'ultimo libro che Alessandro ha pubblicato, vediamo se qualcuno ci dice che sente e vede bene. Datemi un segno di vita. Eh, è questo volume che vediamo, ahimè, come sempre al contrario su Instagram. Ma se lo, fa... faccio, se lo mostro io è dritto? Eh, no, no è sempre rovescio. Da, Vabbè. Non hai effetti speciali, comunque si chiama La Splendida, Venezia 1499-1509, ne parleremo diffusamente fra qualche minuto e anticipo solo che questo ultimo libro di Alessandro racconta un decennio di storia della Serenissima in cui eh, al declino politico e militare della città si accompagna eh, All'inizio, eh, come dire, una crescita della città da un altro punto di vista, che è quella del suo eh, ruolo centrale nella cultura, nelle arti, eh, destinato poi come dire, a rimanere solido nei secoli a venire. Sulla Venezia dei primi del Cinquecento parleremo tra poco, Alessandra, sarà interessante anche capire bene. se c'è una lezione che arriva fino a noi da questa storia. Ma volevo avviare questa nostra chiacchierata intanto chiedendoti come stai e come va bene, la tua vita. Bene, tutto a posto, grazie. Sono in piano, ma insomma, chiuso in casa, esco ogni tanto per fare la spesa, ma insomma. <ride> Io mi sto bene. Qualche, <ride> mi dicevi qualche giorno fa che tu vivi al quartiere Isola, che negli ultimi sì. anni è stato centro di una ritrovata movida, e che mi confermi che i milanesi del quartiere sono lì già le regole e anche lì di movida. Sì, movida adesso così. è deserto, vuoto, insomma, non ho ovviamente è giusto a casa. che sia per la responsabilità <ride> che abbiamo tutti. Allora, Alessandro, io volevo iniziare questa nostra chiacchierata raccontando ai nostri amici che ci seguono un episodio, diciamo, di cucina e di. I libri, come, come noi sappiamo bene, nascono anche da chiacchierate, discussioni, proposte dell'autore o dell'editor che poi vengono accantonate. E nelle, nei confronti frequenti che ci sono fra di noi, qualche mese fa tu mi avevi fatto una proposta, che è appunto tra quelle che al momento sono state messe da parte, perché lo possiamo dire, stiamo già lavorando a un altro libro, eh, molto interessante e curiosa, che era una proposta eh, di libri su ciò che il mondo deve a Venezia, perché appunto tu mi hai eh, scritto all'epoca, ci sono tante invenzioni eh, che devono la loro origine a eh, scelte, decisioni, invenzioni pensate eh, che si sono avute appunto eh, in Laguna. Mi avevi mandato anche un primo elenco, mi fa piacere condividerlo con chi ci ascolta in ordine alfabetico nomino alcuni aspetti della nostra vita che, che, di cui siamo debitori a Venezia ballottaggio, bellini cartaccio, vado rapida eh. ciao, io pensavo fosse una cosa tristina, ti confesso ma eh, non ci soffermiamo ghetto eh, Lazzaretto, entriamo nel vivo, ma anche Regata, ma anche Zecchino, ma anche Bellini. Insomma, c'erano eh, un sacco di, di aspetti della nostra vita quotidiana, alcuni divertenti, scansonati, perché i veneziani sono anche degli appassionati di buon vivere, altri invece più legati ad aspetti istituzionali, seri o anche tragici. Non c'è in questo elenco alla lettera Q la parola quarantena. Poi tu mi hai spiegato ieri che la parola quarantena effettivamente non è una parola veneziana, ma, e su questo ti chiedo di raccontarci una storia, la pratica della quarantena nasce invece a Venezia. Sì, diciamo che ehm, l'opinione comune, la, la, la, la vulgata che anch'io ho riportato fino a un poco tempo fa sostiene che la parola quarantena sia il veneziano per quarantina che è vero, perché è così ma in realtà, ci tengo a citarlo, un, un linguista uh, si chiama Lorenzo Tomasin che è veneziano, adesso insegna all'università uh, in Svizzera e ha fatto uno studio su questa cosa e ha stabilito che in realtà la parola uh, quarantena eh, è stata usata per la prima volta a Milano nel 1576 con la cosiddetta peste di San Carlo. Per cui insomma anche questa cosa che la parola sia veneziana è una leggenda e poi ce ne sono tantissime di leggende nella storia e eh? non è né la prima né l'ultima né l'unica. Comunque la cosa che eh, appunto eh, possiamo dire invece è che a Venezia si usava la parola contumacia, non la parola quarantena, ma se anche la parola è milanese, poi la pratica invece è, è stata sto dicendo messa in pratica, la pratica messa in pratica non è bello, insomma si capisce, eh, a Venezia, perché? Perché eh, all'indomani delle pestilenze che cominciano a metà del 300 con la morte nera del 1348 vengono presi eh, dei provvedimenti. Ecco, il primo provvedimento di isolamento, eh, e quindi di quella che noi chiamiamo oggi quarantena, è stato eh, preso a Ragusa di Dalmazia, l'odierna Dubrovnik, nel, 1500, eh, scusate, nel 1377, ma poi a Venezia viene istituzionalizzato con la eh, diciamo così, eh, eh, de dedica di un'isola a questo scopo. Cioè un'isola della laguna che ospitava il, eh, il monastero di Santa Maria di Nazareth, Viene dal 1403 dedicata alla contumacia, cioè alla quarantena, degli equipaggi delle navi provenienti da zone infette. Quindi 1403. Venti anni dopo, esattamente, nel 1423, ehm, l'ospizio dei pellegrini che c'era in quest'isola, viene trasformato in ospedale e quindi questa è un po' la data di nascita ufficiale del Nazaretum, Santa Maria di Nazaret, Nazaretum, che poi diventa Lazaretum e quindi diventa il nostro Lazaretto. Quindi e, Alessandro, e... scusa se ti interrompo, allora abbiamo scoperto che la parola quarantena non è veneziana, lo è invece la parola Lazaretto e abbiamo quindi, come dire, la nascita dell'idea di confino, no? Poi noi, come dire, abbiamo avuto nel corso della storia varie altre esperienze di confino, anche per motivi politici, non solo sanitari, in isole. E quindi, come dire, la pratica ha inizio lì. Ci vuoi raccontare anche? Che cosa succedeva su quest'isola? Cioè, qual era la vita quotidiana eh, in questo periodo appunto, di isolamento? Durava davvero 40 giorni? O anche lì la parola è successiva, e, e però i periodi potevano essere diversi? I eh, periodi potevano essere diversi, e quarantena è una pratica religiosa. No? Eh, quindi... Eh, comunque novena, quarantena, 40 giorni la quaresima, quindi questo eh, è un richiamo diretto alla, mh, alla religione. E venivano isolati gli equipaggi, poi eh, come si dice, medicati, poi visitati, tanto che poi da eh, metà del 400 addirittura questa attività si sdoppia e viene, eh, viene istituito il Lazzaretto Nuovo. Eh, esistono ancora queste isole, eh? si chiamano proprio così il Lazzaretto, la Laguna di Venezia, il Lazzaretto Nuovo dove c'è un'attività, oggi diremmo di screening, cioè il, i sospetti vengono uh, visitati, vengono tenuti in isolamento e poi se malati mandati al Lazzaretto Vecchio dove c'è appunto l'ospedale, io non so quanto li curassero poi al tempo. <ride> Ovviamente non, non si conoscevano le cure. Parliamo soprattutto di peste bubonica. E, e la, la, la, il, eh, il batterio che provoca la peste, la Yersinia pestis, è stata scoperta soltanto nel 1894, per cui insomma, in realtà li mettevano da parte e aspettavano, morivano o guarivano. Ecco. Tra l'altro, di recente, eh, proprio non molti anni fa, è stato scoperto eh, a Lazzaretto un importante cimitero con eh, di, di, di numerosi scheletri cinquecenteschi appunto di veneziani che erano stati sepolti lì perché morti di peste e quello che mi, che mi ricordo è che si è stabilito che erano un po' più bassi di quanto non sia la media della statura di oggi. Questo è, un po è interessante Alessandro in quello che hai iniziato a raccontarci, poi continuerai, scusami se ti interrompo via, via, ma mi fa piacere che ci sia proprio il registro di no, una chiacchierata. È benissimo, perché poi io sai quando comincio poi tendono a non smettere più. <ride> Eh, no, ti dicevo, è, è interessante notare che sono passati quindi sei, sette secoli, ovviamente molte cose sono successe, ci sono stati straordinari progressi scientifici, eh, noi siamo in attesa ora di, di una cura, di un vaccino, eh, di peste bubonica, non, non, non si muore più grazie al cielo, e Tante notare come siamo debitori ancora oggi di una pratica appunto che affonda le sue radici così indietro nel tempo e di fatto guarda pochi minuti prima che iniziassimo io e te a chiacchierare stefano vella appunto aveva ricordato che il distanziamento sociale le pratiche di confino quindi come dire l'eredità della contumacia veneziana è in questo momento eh, la forma più, più, più sicura per limitare perlomeno il contagio e quindi come dire, per cercare di uscire da, dall'emergenza. È bello vedere come no? c'è cioè, questo appunto, scambio di esperienze e competenze che passa da un secolo all'altro e, e, e oggi di fatto ci comportiamo noi come si comportavano appunto, i viaggiatori eh, che venivano dall'Adriatico sei secoli fa. Ma sì, perché alla fine se non c'è cura, e per i virus eh, non c'è cura, e in particolare per questo, eh, non ci sono altri sistemi che non ammalarsi. E quindi per non ammalarsi i metodi sono sempre quelli, è il, quello che viene chiamato distanziamento sociale, cioè quello di isolarsi, rimanere in casa. Eh, ricordiamoci Boccaccio col Decameron, no? Eh, i, eh, fiori, questi, sette, ragazzi, sette ragazze e tre ragazzi fiorentini che per non ammalarsi eh, della mh, peste nera del 1348 vanno fuori Firenze e si raccontano le novelle. Poi insomma non solo, ma quello che... Volevo dire perché mi ha fatto un altro, uh, un altro autore, la terza, che è Alessandro Vanoli, che sì. a Milano, nella peste di Milano del 1576, sono stati presi dei provvedimenti di isolamento sociale che sono assolutamente e sorprendentemente simili a quelli che sono stati presi piuttosto violenti diciamo, a Wuhan, adesso in Cina, cioè era stato isolato un quartiere di Milano dove eh, si erano manifestati degli episodi di peste bubonica e, e gli, eh, gli abitanti dovevano rimanere chiusi in casa e se non rimanevano a casa ritrovano la pena di morte. Che, insomma, se pensiamo che in Cina sono arrivati a saldare le porte, no? non è che siamo tanto distanti. Niente, ma... niente di nuovo sotto il sole. Senti Alessandro, questa pratica della contumacia, come ci hai detto, si chiamava appunto all'epoca, è stata poi rapidamente adottata già a partire dal 400 in altre città portuali, penso soprattutto. Sì, per... assolutamente. È stata adottata a Pisa, a Genova. E e poi a, anche in terraferma a Firenze, a Milano, perché si è visto che era l'unica pratica che avesse degli effetti sulla prevenzione delle malattie. E quindi eh, isolamento, e quindi eh, l'istituzione dei lazzaretti, quindi contumacia che poi appunto si chiama quarantena, ma insomma è sempre, è sempre la stessa cosa, eh, e esame medico, venivano messi eh, dei medici alle alle porte delle città per vedere chi manifestasse i segni del, del contagio e così via. Il problema è che non si capiva perché ci si ammalava e quindi nel caso della peste bubonica non si sapeva che la peste fosse provocata da questo batterio che stava nelle pulci trasportate dai topi, dai ratti, e si continuava a convivere con i topi e quindi siccome eh, le, le condizioni di genere erano scarsissime si vivevano insieme i topi senza sapere che erano proprio i topi che causavano la malattia. Alessandro, grazie. Io accolgo la, la sollecitazione di una delle persone che ci Ti ho visto, basta... basta, effetto, basta effetto, ma secondo basta me invece effetto. no, adesso per carità tutte le opinioni sono lecite, ma capire che eh, quello che succede oggi non è poi così diverso da quello che succedeva secoli fa, secondo me è piuttosto importante. Assolutamente. Detto questo, noi avevamo in programma anche di parlare del progetto. Sì, libro, ci arriviamo volentieri. E, um, ho anticipato in apertura appunto che eh, La Splendida eh, racconta eh, un decennio della lunghissima storia di Venezia, è eh, il decennio che va dal 1499 al 1509. Alessandro, raccontaci tu del libro perché sei l'autore e nessuno <ride> Dunque, allora, mh, eh, questo è un decennio topico nella storia di Venezia, uno dei tre, poi magari diciamo che sono gli altri due eh, episodi in cui Venezia ha rischiato di essere eh, cancellata eh, per sempre dalla carta geografica, invece ce l'ha fatta, ed è un decennio in cui eh, Venezia entra da grande potenza militare, quindi da Stato che... Eh, anche dal punto di vista militare, poteva stare all'altezza di Spagna, Francia e Impero, Ne esce sconfitta, ridimensionata, diventa una potenza regionale e quindi per mantenere il ruolo politico decide di utilizzare la ricchezza e quindi sostituisce il ferro con l'oro, e usa l'arte e l'ostentazione della bellezza e della ricchezza come ragion di Stato. E quindi la Venezia del Cinquecento, di Tiziano, Tintoretto, Veronese, del Sansovino, del rituale pubblico, il Bucintoro, le feste e i ricevimenti, sono figli di questa reazione politica, che ovviamente non avviene da... Un, da un momento per l'altro ci mette un po di tempo ma insomma sono queste eh, sconfitte militari che provocano una reazione dicevo gli altri due episodi eh, 810 eh, guerra con i franchi invasione di pipino che rischia di arriva fino al della laguna e rischia di cancellare venezia poi la, eh, i veneziani dicono che i franchi sono stati sconfitti da loro in realtà sembra che li abbiano sconfitti i bizantini insomma, che sia intervenuta una flotta bizantina a supporto dei veneziani comunque insomma, Venezia sopravvive altro episodio, 1380, guerra di Chioggia i genovesi arrivano a, conquistano Chioggia appunto, entrano, arrivano al limitare della laguna vogliono, come dicono loro, mettere le briglie ai cavalli di San Marco non ce la fanno, vengono alla fine sconfitti da Vettor Pisani e Carlo Zen e quindi Venezia sopravvive. 1509 lo stesso, queste due sconfitte militari gravissime, Agnadello e Polesella e gli altri stati eh, europei riuniti nella Lega di Cambrai avevano già deciso come spartirsi il territorio veneziano, tra l'altro la Lega di Cambrai è la prima coalizione di grandi potenze europee contro un'altra grande potenza, quindi anche questo è... Un primato storico e poi il quarto invece episodio è eh, il 12 maggio 1797, ma lì Venezia effettivamente sparisce perché Napoleone, eh, generale Bonaparte, eh, quindi al, a capo dell'armée d'Italie, poi insomma, i francesi entreranno a Venezia e la Repubblica dopo circa 1100 anni di, di, di, di vita finisce però appunto a distanza di secoli rispetto alla, alle sconfitte militari. Diciamo che, che l'apparato diciamo eh, statale, eh, insomma, il sistema messo in piedi all'indomani del, della, della guerra di, Comba, del, di Cambrai, della pace di Noyonca del 1516, e dura per tre secoli, insomma, tre secoli, per cui Venezia <ride> ha un, un cammino ancora lungo e soprattutto eh, splendido, come dice il libro. Senti Alessandro, ma che livello di consapevolezza c'era in quegli anni eh, della crisi che si stava vivendo, eh, di questa perdita di centralità della, della forza no? militare e politica? Te lo chiedo perché ovviamente... Eh, chi viene dopo ha il privilegio di osservare i certo. fenomeni del passato con una prospettiva diversa che non è quella dei contemporanei. A leggere le testimonianze, le lettere, tu fai sempre molto ricorso alle fonti nei tuoi libri, riporti brani appunto di, di, di, di testi diplomatici, di corrispondenza anche privata. C'era la preoccupazione così viva della fine di un mondo, perdonami, eh, visto il tempo che stiamo vivendo oggi, mi viene eh, spontaneo così eh, farmi delle domande anche sul passato, cioè c'era il terrore di, di perdere. Eh, quello che era stato un ruolo e quello che era stato anche un modo di vivere fino a quel momento e quindi di conseguenza che livello ci fu di consapevolezza in questa nuova strada che venne presa da Venezia e che portò Venezia a essere, se vogliamo, la città che conosciamo e amiamo noi oggi perché molti dei risultati, soprattutto artistici, ma diciamo da editor non posso che essere grata anche a un figlio di Venezia che si chiama Aldo Manuzio che esattamente in quegli anni eh, fece imprese non da poco ecco, fu una scelta, fu come dire un altro modo di intendere la politica? Sì, eh, anche se ci sono state poi delle, così, delle prese di coscienza sbagliate. Comunque diciamo che nel, nel lungo, certamente la reazione e la consapevolezza che si rischiava grosso ha portato a questa reazione. No? Eh, un esempio che mi piace ricordare è per esempio che la moneta do veneziana eh, il Ducato, da metà del Cinquecento viene chiamata Zecchino e tale era la sua forza, la sua potenza, che ancora oggi noi, eh, per, dire che, per indicare l'oro puro, lo chiamiamo oro Zecchino e viene da lì. Però, eh, come giustamente dicevi tu, noi abbiamo il privilegio di osservare eh, queste, mh, questi episodi con un certo distacco. Per cui quello che realmente terrorizzava Venezia e i veneziani all'inizio del Cinquecento era stata la circonnavigazione dell'Africa da parte dei portoghesi e la rottura del monopolio e del commercio delle spezie. 1498 eh, Vasco da Gama arriva a Calicut, che non è Calcutta, eh, attenzione, Cal Calicut sta nel Malabar, quindi costa occidentale dell'India. E nel 1501 le caravelle portoghesi arrivano a Lisbona cariche di spezie e veramente ai veneziani sembra la fine di un mondo. È la rottura del monopolio. Addirittura nel 1504 le galee veneziane tornano vuote da Alessandria d'Egitto, cioè una... peggio di una guerra persa, insomma, perché era la base della ricchezza veneziana. Ma noi sappiamo oggi che poi da questa crisi pazzesca, ehm, Venezia si riprende perché da, a partire dal, dal decennio, dal 1520, cioè dal, eh, dal decennio degli anni 20 del 500, il commercio riprende e tutto sommato l'azione la, ehm, eh, portoghese viene rintuzzata, il monopolio certo è rotto, ma non finisce il commercio dei, dei, delle spezie e non finisce l'accumulo la, uh, di, di ricchezza grazie a questo tipo di commercio quello che è, è completamente assente Invece, infatti mi è anche stato detto in questo libro c'è un grande assente che è la scoperta dell'America sì è vero, in questo libro non si parla della scoperta dell'America ma il motivo è perché i veneziani non si rendevano conto della portata della scoperta dell'America perché i veneziani pensavano che l'azione di spagnoli e portoghesi verso occidente non fosse nient'altro che il contraltare della loro spinta, diciamo, della loro azione verso oriente. Quindi come Marco Polo era andato in Cina, come i veneziani avevano intessuto rapporti commerciali con l'oriente più o meno insomma, e comunque che continuava a trattenerlo, così spagnoli e, e portoghesi facevano altrettanto con l'Occidente. Quello di cui non si sono assolutamente resi conto è che si stava spostando il baricentro del mondo e che il, il Mediterraneo non sarebbe stato più l'ombelico di questo mondo, non sarebbe stato più centrale e quindi che l'equilibrio poi si spostava verso l'Atlantico. Ora, ehm, Dubito fortemente che Venezia sarebbe mai potuta diventare una potenza oceanica. Non stava sull'Atlantico, era troppo spostata, anche Genova non sarebbe potuta diventare, perché comunque stavano all'interno del Mediterraneo. Infatti l'altra potenza mediterranea che era la Catalogna poi no, si, si unisce a Castiglia e, e poi si, la Spagna si trasferisce sull'Atlantico. Quindi sicuramente sarebbe stata tagliata fuori. Ma il punto è che non se ne rende conto. Eh, non capiscono che eh, il mondo è cambiato. E quindi poi, insomma, questo ha le sue, <ride> le sue, le sue conseguenze. Insomma. Ma anche detto Alessandro, eh, a proposito sempre di prospettiva storica, ovviamente eh, è stato un commento corretto quello di chi ti ha detto manca la scoperta dell'America. La scoperta dell'America ci insegnano a scuola a una data che è 1492. Il tuo libro racconta vicende che sono successive a questa data di dieci anni e poco più. Ecco, all'epoca dieci anni... Era un, te era un tempo, come dire, eh, che aveva in qualche modo un valore più lungo, forse, di quello che è oggi <ride> un semestre e quindi forse le conseguenze effettive eh, di quell'avvenimento straordinario non erano, appunto, ancora state comprese a fondo né metabolizzate. No, Senti, anche perché tanto... poi, la, diciamo, le conseguenze della scoperta dell'America ci mettono alcuni decenni certo. ad arrivare. Non è come adesso che si ammala una persona in Cina. Ad esempio. E, e, e, ad esempio. e dopo pochi giorni eh, il virus arriva, eh, arriva in Europa. Insomma, allora ovviamente eh, i cambiamenti erano molto più lenti e ci mettevano molto di più. Basta vedere quanto tempo ci abbiano messo, oggi non, non ce ne rendiamo conto, ma i cibi americani ci hanno messo eh, secoli per entrare nel, nell'utilizzo comune. no? Eh, la, prima, la prima ricetta di spaghetti e pomodoro del 1837, per cui insomma passa parecchio, parecchio tempo no? prima che si utilizzino eh, i cibi americani. Ma quello appunto, al di là della de, de, de differenza del, eh, della circolazione, che eh, ovviamente non poteva che esserci in quei tempi lì, è proprio la mancanza di consapevolezza. Eh, in realtà c'è, poi, eh, adesso non se ne parla nel libro, ma ho visto che... Eh, così ampliamo gli orizzonti, c'è un, uh, un settore in cui uh, Venezia uh, è importante riguardo alla scoperta dell'America che è l'editoria, perché la notizia uh, della uh, scoperta dell'America, la diffusione di questa notizia avviene attraverso edizioni stampate a Venezia perché Venezia era la capitale del libro Vuoi ricordare, tanto, vogliamo ricordare qualche sì. numero sull'editoria veneziana del 500. Che a me sorprende tutte le volte che me lo racconti beh insomma nella prima metà del 500 eh, a Venezia si stampava la, la metà dei libri che si stampava nell'intera Europa e eh, tra l'introduzione della stampa a caratteri mobili, quindi che avviene in Germania nel 1455 e in Italia nel 1465. Alla fine del XV secolo a Venezia si stampano circa 4.000 edizioni, che sono il doppio di quelle che vengono stampate a Parigi. Ecco, Così, anche visto che i francesi rivendicano sempre ogni primato possibile e immaginabile e eh no, nel libro sono arrivati ben dopo senti, Alessandro. Ehm, senza volere attualizzare a tutti i costi appunto episodi eh, che sono lontani di, di molti secoli, eh, questa Lezione, cioè la lezione come dire, che si trae leggendo le tue pagine è quella di, di, di un'altra possibilità che ci si può dare. No? Quindi Ci sono le sconfitte militari, c'è una perdita di peso politico, c'è il rischio eh, dell'essere relegati ai margini dopo decenni appunto, in cui si era stati invece dei protagonisti sulla scena mondiale, perché il mondo all'epoca eh, lo consideravamo come dire, eh, più ristretto. Eh, l'esperienza appunto di cui racconti nel libro, cioè la possibilità di superare questa, questa difficoltà e attraverso risorse eh, che sono legate a quello che oggi, proprio parlando della Cina, si chiama soft power, tra l'altro, no? e quindi risorse che hanno a che fare eh, con le arti, con la cultura, con l'intelletto umano. Eh, appunto, eh, trovare una via di uscita in qualche modo che permette, come ci hai raccontato, per altri secoli perlomeno, di, di non eh, così, rassegnarsi a una crisi irreversibile a 360 gradi. È una lezione che può dirci qualcosa anche oggi? Noi non facciamo altro che sentir parlare comprensibilmente di crisi. Eh, C'è la preoccupazione enorme, ovviamente, che eh, oltre al dramma umano legato alla, alla perdita delle vite, che ovviamente l'aspetto più, più centrale e più tremendo di quello che sta succedendo. Cioè ci sarà però una crisi comunque grave, che è quella dell'impoverimento, del, delle difficoltà eh, dell'economia, della perdita di posti di lavoro, di una perdita di centralità dell'Italia, di una perdita di centralità dell'Europa, senza, ripeto, semplificazioni che non, non, non, non faresti mai. Pensi che qualche, qualche indicazione dal passato e da questa vicenda veneziana eh, ci può tornare utile? Ma, certo, la capacità di reazione. Eh, adesso non vorrei dire cose che possono apparire ciniche insomma, in questi tempi calamitosi in cui tanta gente eh, perde la vita, ma eh, la, eh, le, le, le, pestile, le crisi del passato eh, sono terribilmente superiori a quelle attuali. Cioè, oggi è niente. Pensiamo che con la, peste, eh, la, con la peste nera del 1348 stermina da un terzo alla metà della popolazione europea. Cioè, aveva un tasso di mortalità del 50%, cioè la metà di chi si ammalava moriva e, ci, e si è ammalato circa l'80% della popolazione. Que quindi voglio dire, la guerra dei trent'anni, che non coinvolge l'Italia per fortuna, ha sterminato metà della popolazione dell'Europa centrale. Cioè, c'era una, una fame tale che erano normali il cannibalismo e l'autofagia. Autofagia significa che si tagliavano un braccio e lo mangiavano tentando di sopravvivere e non sopravvivevano. Quindi, voglio dire, la storia ci insegna che è successo di tutto ma ci sono state anche le reazioni, poi se ne è venuti fuori, cioè si è usciti da queste situazioni di crisi terrificanti e anche eh, cambiando, cambiando gli orizzonti e cambiando gli obiettivi. E appunto quello che fa Venezia all'indomani di questa crisi epocale innescata dalla, eh, da, da, dalla Lega di Cambrai, dalle sconfitte seguite alla questo allearsi delle, di tutte le potenze europee contro di. Anche questo, ma pensate un po' che cos'era. Cioè, tutta Europa, esclusa l'Inghilterra, cioè l'unico Stato che non si è coalizzato contro Venezia era l'Inghilterra. Tutti gli altri si sono coalizzati contro l'Inghilterra. L'Inghilterra fa sempre a modo suo, per, perdonami che Infatti per... era una specie di Brexit, <ride> che, <ride> la Brexit di Cambrai. <ride> Comunque Venezia ce la fa, esce e reagisce, e reagisce appunto eh, utilizzando l'arte, la cultura, la bellezza, cambiando, cambiando la prospettiva, eh? quindi non più eh, potenza militare e, e, e, com e soltanto commercio, poi il commercio continua, ma, insomma, commercio, ma investendo anche su altri settori, in, in questo caso l'editoria. Appunto Venezia diventa la capitale, editoriale perché i libri al tempo oggi soprattutto per chi fa l'editore no, sembra, sembra un po' strano che, che i libri possano essere un settore così che da, eh, con tanto valore aggiunto come, allora, ma al tempo si diventava ricchi con i libri ecco oggi invece assolutamente perché, ma abbiamo sbagliato epoca ma, abbiamo sbagliato epoca sì però si moriva prima per cui alla fine ah, va, no, bene, no, va bene così non, fa, non faremo e, a capo. voglio dire i libri ma per esempio un altro settore di cui che spesso si ignora il sapone. Venezia diventa il centro della produzione del sapone che non serviva per lavarsi perché erano tutti sporchissimi al tempo, ma serviva per lavare la lana e i veneziani riprendono le ricette del sapone da Aleppo. e Poi i, eh, eh, i francesi a Marsiglia le riprendono da, eh, da Venezia. Per cui oggi abbiamo ancora il sapone di Marsiglia e il sapone di Aleppo sperando che finisca quello che sta sì. succedendo in Siria dice allora, appunto di Venezia non c'è più. Però era un altro settore industriale importantissimo, i profumi. E Venezia diventa la capitale del profumo, perché il, i primi profumi a base alcolica sono stati mesi, messi a punto a Venezia. Prima del, dell'inizio del, Cinque, del Cinquecento si parlava di unguentum, profumi a base grassa, quindi creme sostanzialmente. I veneziani pensano di com cominciare a produrli con l'acquavite, e quindi con l'alcol, profumi a base alcolica, aspergibili, eh, stavano nei flaconi, questo non è un caso perché chi dove venivano prodotti i flaconi di vetro? Vito. Vito. Quindi era tutto legato, dopodiché, ritornando a un po' di polemica antifrancese, dopodiché i francesi ci mettono, sostituiscono l'acquavite con l'alcol puro e dicono che li hanno inventati loro. Ecco, Vito. voglio dire, ma pensate cosa stava succedendo no, a Venezia? Nel giro, nel giro di quegli anni, appunto, riesce a riciclarsi completamente Guarda, e quindi è quello tanto, che possiamo certo fare anche tanto. noi da oggi due messaggi preziosi il primo è ricordare eh, che la storia umana a noi è costellata di tragedie di dimensioni enormi e quindi come dire, ricordare che eh, tra l'altro anche in tempi più vicini ai nostri, no, spesso viene evocato in questo periodo uno scenario bellico in senso proprio anche in quel caso ovviamente i numeri dei morti eh, che l'Europa e l'Italia anche eh, appunto hanno, hanno, hanno visto eh, sono numeri incommensurabilmente superiori a quelli pur drammatici eh, di cui leggiamo oggi va detto anche che forse noi contemporanei noi figli del Novecento, noi figli del Secondo Dopoguerra c'eravamo illusi appunto eh, che quelle tragedie, tragedie di quelle dimensioni fossero davvero alle spalle, ci stiamo ricordando oggi di, di quanto siamo comunque fragili in quanto esseri umani, però fai bene a ricordare che la storia eh, testimonia di tragedie enormi da cui comunque eh, spesso eh, ci si è risollevati e fai bene a dire che eh, bisogna fare forse anche uno sforzo di fantasia, mi verrebbe da dire, no? di, di, di inventiva, di creatività per immaginare come dire, un, un punto di partenza. Eh, che faccia superare la crisi anche attraverso direzioni che, che siano diverse rispetto a quelle che abbiamo frequentato fin qui Senti Alessandro, colgo qua in alcuni dei commenti delle persone che ci stanno ascoltando una persona ha segnalato semplicemente il caso in cui noi stiamo vivendo una specie di quarantena nei giorni della quaresima c'è questa curiosa eh, Assolutamente, ma infatti i 40 giorni poi sono legati eh. Eh, Sì, è la quaresima <ride> e, è la, la, la persona che ci sta ascoltando spicava come dire che a fine quaresima o più o meno a ridosso di quella data finirà anche la quarantena ovviamente ci uniamo all'augurio eh, c'è chi ti chiede così confidando su, sulle tue capacità quasi visionarie ma noi come dobbiamo fare ora per il futuro poi eh, se, se vuoi dire qualche cosa di più di più preciso ti magari lascio. fossi in Volevo... grado di... Volevo anche dirti che tu sai che noi lanciamo ehm, alla vigilia di queste nostre dirette Instagram dei sondaggi. Eh, in vista di questa chiacchierata di oggi, la domanda che abbiamo posto è «la quarantena favorisce la creatività?». Quindi, vedi, siamo in linea con le ultime cose che ci stiamo dicendo. È curioso <ride> vedere che il risultato ha spaccato a metà il nostro così, campione perché il 53% di chi ha risposto ha detto «sì, la quarantena favorisce la creatività». Il 47% ha detto no. Io personalmente penso che il 47% che ha detto no sia composto da persone con figli piccoli a casa e <ride> la creatività è un po' momento. Io ho figli grandi per fortuna, quindi… Quindi perché... sei più creativo del eh, solito. Soprattutto in cucina, infatti adesso magari, siccome l'inquadratura è da qua non si vede, ma credo di patire un problema comune a molti altri. Senti, Alessandro, approfitto anche di un'ultima osservazione. Un ascoltatore ci dice che le grandi crisi devono essere sono anche opportunità. Voglio tornare velocemente, poi tra, tra qualche minuto ci avvieremo i saluti, eh, a Venezia, eh, la, la città in cui sei nato, la città che ami, la città di, di cui racconti storie meravigliose. Devo dire si resterebbe ore ad ascoltarti. Eh, Venezia negli ultimi anni è stata schiacciata su un'immagine un po' è fatta. No? Non, se, se si pensa a Venezia, si pensa a una città priva de, della vitalità che era quella eh, del passato, de, dei secoli di cui tu spesso racconti, e ehm, senza nulla togliere alla meraviglia assoluta ovviamente di, di quel luogo, c'è un po' un'immagine, come si dice, museificata. No? Venezia, così come Firenze, per altri versi, eh, mh, finita per sembrare un luogo che ha perso, come dire, in vita autentica, in identità. Ehm, contemporanea, vitale e vivace per essere in qualche modo un oggetto di fruizione per carità, di, di alto livello culturale spesso però. Allora la domanda che ti voglio fare è questa, ne abbiamo parlato telefonicamente qualche pomeriggio fa, eh, ora Venezia è vuota, quindi come, come tutte le, le, le nostre città. Eh, di, e di, quindi, di, più, eh, di più, perché non cioè, abita. Quindi è un po certo, questo. può eh. essere, secondo te, questa crisi, potrà essere il dopo crisi un'occasione per i veneziani, eh, per, per gli amministratori, ma aggiungo anche per gli italiani, tutti, e quindi penso non solo a Venezia, ma anche ad altre città che, che, che hanno in qualche modo un destino accomunato a quello della tua città, quello per immaginarsi un futuro in cui l'identità non sia solo quella, perdonami la banalizzazione, dell'essere una grande camera d'albergo. Spero di sì ma temo di no perché da quello un po' che vedo mi sa che questa consapevolezza c'è in chi ce l'aveva già prima, cioè in quegli abitanti, in quella parte degli abitanti che già prima si rendevano conto che così non, non, non si poteva disegnare un futuro in questo modo con questo turismo tanto invadente, ma mi sembra di vedere un'altra parte della cittadinanza che non vede l'ora, anche comprensibilmente, perché insomma quando poi non si guadagna, voglio dire, non, è che, non è che mi sento di condannarli, ma che non vede l'ora che tutto torni come prima e soprattutto da parte eh, dell'amministrazione mi sembra che non ci, sia, eh, non ci sia volontà di pensare a un modello di sviluppo diverso. Devo dire che visto che abitiamo in un mondo eh, interconnesso e globalizzato, questo problema del turismo. Ehm, pervasivo, eh, non è solo veneziano, c'è certo. eh, in grandi città, hai citato Firenze, ma potremmo citare anche Barcellona ed Amsterdam, per esempio, che però siccome hanno un, un alto numero di abitanti eh, comunque ne risentono eh, in maniera diversa. Oppure, l'abbiamo citata prima, la povera eh, Ragusa di Dalmazia, ovvero Dubrovnik, che sta ancora peggio di Venezia, perché nel, nella città storica... Eh, di, di Dubrum, che non vive più nessuno sono tutti bed and breakfast e per cui eh, voglio dire eh, davvero è un problema uh, un problema epocale è un problema però è legato al, al turismo low cost, è legato ai voli e cosa facciamo? Eh, impediamo a Ryanair o EasyJet di vendere i voli, i voli a 30 euro? No! bisognerebbe cercare eh, di, di, di, di contemperare queste eh, diverse esigenze Comunque, siccome è un discorso enorme che, non, che, che insomma, non è il caso di intraprendere qui, il problema è che Venezia non ha più abitanti. A Venezia oggi, in questa, nella città storica, eh, vivono meno di 52.000 persone. Siamo scesi sotto le 52.000, poco tempo fa. Io dico siamo perché anche se vivo a Milano sono ancora residente a Venezia, per cui faccio parte di questi 51.900 che ancora che ancora vivono a Venezia. Poi il sindaco dice che sono più di 100.000, ma insomma non lo so, sono cifre che prenderei con le pinze. Bisogna, bisogna cercare di eh, promuovere delle politiche eh, di, che favoriscano la residenza. Cioè, da questo non se ne esce, no, no, no. qualsiasi discorso che venga fatto non vale se non si eh, promuovono delle politiche che facciano sì che in queste città, ovviamente io parlo di Venezia, ma non solo Venezia, si torni a, a vivere. Senza abitanti una città non è più una città, è un baraccone, è una Disneyland, è una giostra. Senti Alessandro, Bitori, posso, posso collegarmi alla cosa che stai dicendo per ricordare a chi ci sente che anche senza librerie una città non è una città? Ma assolutamente le librerie sono uno di questi fattori, perché le presidi. librerie appunto, Io sto dicendo a tutte le persone come dire, che mi capita di frequentare e di sentire che in tutte le città in questo periodo molte librerie indipendenti stanno facendo un servizio di specializzazione. È vero, tra l'altro anche fuori. una a Venezia, che io adesso quella che… no, due ne so che lo stanno facendo, la Toletta e la Marco Polo, che Beh, sono proprio librerie della città storica città veneziana, stiamo, che portano i libri franca, a casa… E voglio Achilli, ricordare appunto a tutti che quindi è possibile ancora comprare libri anche in questo periodo, aiutando i librai che stanno facendo, come tanti altri operatori, naturalmente ehm, molta fatica. Eh, in ogni caso, poi, per chi vuole leggere, c'è anche il formato elettronico e tutti gli editori mettono a disposizione buona parte del catalogo in ebook. Senti Alessandro, c'è un consiglio di lettura che vuoi dare? Eh, poco, <ride> no? Mi sono Così preparato. Se... E mi sono per preparato per proprio preparato. una cosa che è particolarmente... <ride> In tema quello di oggi. Allora, io ho una grande passione, non solo l'unico in questi giorni, per Churchill, Winston Churchill. E qui c'è un, un piccolo libretto Devi dirci che il si intitola Il lo sorriso del contrario. Bulldog. Il sorriso del Bulldog è edito da una piccola casa dice Liber Libri, in cui eh, si eh, riportano dei pensieri di Winston Churchill, che era una persona dotata di un senso dell'ironia davvero... Fuori, eh, fuori dal comune ma vorrei ricordare una, una frase che non è ironica ma per chi si occupa di storia come noi insomma è fondamentale e cioè ci disse una nazione che dimentica il passato non ha futuro e questo direi che insomma è, è assolutamente fondamentale, no? È quello eh, che abbiamo cercato di fare anche oggi insieme anche a Anche oggi Stato. dobbiamo, dobbiamo avere la consapevolezza del nostro passato perché solo da questa consapevolezza possiamo trarre una lezione per capire come, come andare avanti. Bene, non c'è chiusura migliore di questa nostra chiacchierata. Io le non c'è chiusura migliore di Churchill. <ride> ti ringrazio moltissimo ricordo che domani ci sarà un'altra diretta sempre alle 12 a parlare con l'editore? Ci sarà Salvatore Rossi, eh, presidente di Telecom quindi affronteremo altri scenari eh, non da ultimo, quello anche del controllo della privacy, insomma ci sono molte questioni eh, che si stanno intrecciando in questo periodo. Eh, vi ricordo anche che noi avevamo eh, annunciato queste nostre dirette di Casa La Terza fino al 3 aprile in realtà abbiamo deciso di prolungarle quindi sui nostri canali social sul sito La Terza troverete l'agenda per i giorni poi anche a partire dalla prossima settimana. Grazie infinita le e grazie a tutti gli grazie. amici che ci hanno ascoltato. Ciao, arrivederci, arrivederci a tutti.